Beh, dal punto di vista momentaneo, non solo in Italia, ma anche in tantissimi altri paesi, abbiamo la situazione che eh, sempre più gente si ammala per vari motivi e si sta eh, cercando di andare a fondo alle ricerche del perché che effettivamente, anche se la peste del Medioevo è passata, ma comunque abbiamo delle nuove pestilenze Moderne. Dagli anni 20 e eh, anni 30 si è incominciato a sperimentare con la biotronica, che effettivamente è un soggetto eh, scientifico-militare parallelo alla psicotronica, due mondi in cui effettivamente dagli anni 30 in poi si incominciò con determinati esperimenti su grandi vaste eh, popolazioni, vaste masse di popolazioni con i vaccini e oggi nel frattempo dopo 70 anni sappiamo che questi esperimenti hanno portato più o meno eh, a vedere come funzionano i corpi umani su determinate sostanze che siano i bambini o gli adulti che oggi vengono messe nelle cosiddette scie chimiche cioè se c'è il parallelo tra le vecchie armi degli anni 50 anni 40 e 60 eh, biotroniche scopriamo che nelle scie chimiche abbiamo eh, dei prodotti molto simili anzi più avanzati ancora ed eventualmente anche più nocivi a riguardo che se noi respiriamo l'aria, che respiriamo e ci serve l'aria per respirare, effettivamente è importantissimo, passa tramite i polmoni, va nel sangue, e va direttamente al cervello e le cause effettivamente... Eh, possono eh, fare dei danni a eh, molta gente, gente che è sensibile, ma anche a gente che è resistente col tempo se è sempre in assorbenza di determinati eh, veleni che ci sono nell'aria o appunto nei bacini, eh, causa dei danni, eh, delle malattie eppure tanti morti. E la psicotronica invece è praticamente uno sviluppo eh, di armi bioelettromagnetiche a onde radio specifici specifiche che effettivamente eh, si è stato sperimentato anche lì da un punto di vista con l'invenzione del telefono della radio e della televisione come voi sapete eh, se state davanti allo schermo della televisione troppo tempo eh, siete naturalmente davanti a delle determinate onde e eh, queste onde eh, in grande sostanza eh, accumulativa eh, eccessiva naturalmente produce eh, anche queste i loro danni. Adesso naturalmente eh, quando si parla di armi psicotroniche sono naturalmente più specifiche, più intense, più pericolose eh, in cui possono naturalmente eh, fare tutti i danni eh, e un sacco di appunto, vittime per coloro che sono state colpite oppure usate come cavie eh, a livello eh, cerebrale, mentale e anche spirituale. Dunque, eh, sono delle cose che sarebbe molto importante se eh, la gente si informa magari anche non sempre sui media del mainstream e eh, alla televisione eh, statale ma se magari va a ricercare un pochettino vedere eh, il cambiamento, il mutamento anche a livello di come lavorano determinati ehm, contadini che hanno grandissimi campi o allevamenti di animali eh, quante sostanze vengono usate eh, che noi dopo usiamo praticamente ehm, nella nostra nutrizione l'acqua potabile e eh, assieme un po' di qui un po' di lì eh, pian pianino eh, i medici a parte che quelli appunto sono di solito anche disinformati e non, e non hanno una cultura medica veramente profonda o l'ente sanitaria italiana non si interessa nemmeno di approfondire perché ho constatato che se ci sono delle persone che hanno avuto dei danni e hanno fatto denuncia eh, alla fine li mandano praticamente a dover fare anche degli esami militari e qui c'è naturalmente qualcosa che non quadra in cui bisognerebbe incominciare a riflettere e naturalmente ad avere anche rispetto per tutte quelle persone che sono state vittime di questo, poterne parlare apertamente e soprattutto poter avere dei medici e degli scienziati che, sono, che non sono corrotti, ecco, che non sono sotto contratto con delle multinazionali, ma che riescono ancora a fare il loro mestiere liberamente e con libero arbitrio per dare esattamente le prove di determinati risultati scientificamente provati di danni che vengono causati da tutti questi nuovi moderni strategiche armi in fondo mezze segrete che se si va a guardare si trova sempre da qualche parte delle informazioni che portano comunque all'usanza e dove che vengono usate queste armi che eh, secondo determinate informazioni che abbiamo a livello europeo ehm, della ZK per esempio che eh, dei sistemi militari come ARP che non è solo in Canada ma ci sono varie basi più piccole, eh, riescono anche a fare mh, dei terremoti oppure delle, dei diluvi di piogge torrenziali che distruggono eh, vasi territori. E poi a primo momento sembra sì è stata la natura invece c'è dietro qualcosa di più che eh, spesso si possono trovare con i geologi e i meteorologi naturalmente non corrotti come al solito che fanno il loro lavoro buono di informazione senza censura eh, a trovare eh, le informazioni. E la cosa più importante secondo me non è parlare specificamente su dati tecnici che magari eh, la persona semplice eh, non comprende, ma di poter dare informazioni perché le persone semplici potessero incominciare a occuparsi dei vari fenomeni. Eh, la letteratura non manca e sul web si trova anche eh, tante informazioni giusti, basta cercare al posto giusto facendo attenzione che anche il web a metà è diciamo, avvelenato, eh, ci sono una grandissima armata eh, pagata di agenti, cosiddetti troll che vengono pagati per fare dei siti e informazioni errate, dunque sempre attenzione da che parte si prendono le notizie e com'è che si gestisce eh, la propria libera autodeterminazione per avere le informazioni giuste. Dunque fate attenzione che stiamo entrando in, in un'epoca eh, relativamente digitalizzata, perciò hanno anche eh, cambiato tutte le reti a livello digitale, perché è più compatibile effettivamente anche per fare determinati trasferimenti della mente. Beh, non ci sono solo le armi psicotroniche che eh, vengono usate per eh, ferire e uccidere direttamente delle persone, ma ci sono anche le armi psicotroniche eh, che fanno pochissimo danno, ma comunque abbastanza danno, tramite i sistemi digitali in cui praticamente eh, vengono trasmesse delle idee, delle idee che non corrispondono alla realtà, che il consumatore senza rendersi conto viene poi convinto di cose che sono semplicemente illusioni, illusioni o praticamente bugie, cose non vere e le persone incominciano a pensare eh, con dei pensieri però sintetici, artificiali, che li, viene, li vengono messi nella mente inconscientemente per poi naturalmente avere più controllo eh, sulle masse di persone e questo è una cosa che i genitori secondo me bisognerebbe anche insegnare ai bambini anche a riguardo di tutti i messaggi subliminari ehm, io mi ricordo che quando ero piccolo raggiungo sempre topolino per esempio ma invece è, è pericoloso perché da un punto di vista il Walt Disney sappiamo che era pedofile e per di più era direttore dell'FBI. Dunque che cosa ci fa un pedofile e un direttore dell'FPA, dei servizi di sicurezza americani che disegna dei fumetti? Ovviamente queste storie sembrano eh, non pericolose, però possono causare dei danni messaggi subliminari nei fumetti per bambini, i genitori dovrebbero essere anche loro magari un po' più approfonditi sui vari stili di prodotti, giornali e libri che ci sono in commercio, perché se per esempio pensiamo al nostro grande Umberto Eco che era riuscito eh, nella sua vita a fare una grande biblioteca eh, di libri solo per far capire eh, al pubblico che c'è una gran maggioranza di libri che sono falsi Umberto Eco collezionava i falsi per far capire che esistono i falsi e che sono una gran maggioranza dunque che cos'è il senso dell'informazione? prima cosa non deve contenere assolutamente nessuna censura Secondariamente deve essere talmente chiaro e semplice a capire che ogni persona, anche se non ha fatto l'università, ovviamente possa capire la pericolosità di una cosa che viene spiegata nell'informazione. Per esempio, se voi comprate un telefonino, eh, c'è scritto eh, nella, nel libretto d'uso, che non bisognerebbe metterlo alla vicinanza della testa, o cioè appunto usare praticamente eh, il viva voce. Eh, queste sono tutte piccolezze che però eh, ovviamente sono informate, ma non a livello eh, chiaro, comprensibile, e bisogna andare a volte un pochettino a fondo e a ricercare queste cose. La sensibilità più importante che io vorrei dire a tutte le persone, ascoltatrici e ascoltatori che seguono questa problematica delle armi psicotroniche e del controllo mentale, l'ipnosi di massa che viene fatta anche in Italia, vedete di aumentare la vostra coscienza semplicemente cercando dati, ormai abbiamo tantissime fonti in cui ci si può informare, andare a fondo e parlare naturalmente insieme con determinati personaggi che già se ne occupano in Italia per dare un aiuto, un aiuto a informazione e ovviamente a trovare anche le soluzioni per vedere come si può curare chi ha avuto dei danni a livello di salute. Che ci sono tre tipi, c'è cioè quelli che sono stati um, Gravemente, no? Praticamente gravemente i danni che hanno subito a livello di salute, quelli che hanno avuto dei danni medi e quelli che hanno avuto dei piccoli danni. E naturalmente quelli gravissimi possono portare alla morte e spesso non si riesce a capire bene cos'è la causa della morte di tanta gente che magari a 40 anni muore di infarto. Che cosa ha causato l'infarto? Eh, non può essere solo lo stress, può essere magari appunto sostanze che sono entrate nel corpo da un punto di vista sostanze biochimiche che si possono trovare nei generi alimentari o nell'aria che si respira oppure sostanze bioelettromagnetiche di cosiddette armi psicotroniche eh, sicuramente la cosa migliore che potete fare è di impegnarvi per i vostri figli soprattutto perché il futuro dei nostri bambini è in pericolo è veramente in pericolo eh, se noi genitori non ci occupiamo nella famiglia di informare, di dare il più gran consenso informativo a tutti quanti, eh, c'è un gran pericolo perché ci sono dei piani a livello europei, politici e militari che fino all'anno 2025, cioè tra l'anno 2025 e 2045, eh, che verranno messe sul mercato determinati prodotti, che cambieranno la nostra vita ma non in senso positivo, anzi aggraverà determinate situazioni che se non facciamo attenzione ci usano veramente eh, in gran parte come cavi, cavi umane e questo è completamente contro, contro i diritti umani, contro la dignità umana in cui eh, ogni comune o ogni regione dovrebbe occuparsi perché i danni causati da questo rovinano naturalmente sia l'industria sia la famiglia e sia il benessere della maggioranza della popolazione questi sono i punti più importanti che ehm, dovete fare attenzione appunto anche quando andate in giro per la città guardate i simboli che vedete guardate bene eh, i simboli che ci sono per scoprire quante società che abbiamo e quali sono le società che lavorano veramente per il bene dell'umanità e chi lavora contro sono cose che ovviamente si potrebbe stare ore e ore a parlare, ma volevo solamente portare vari punti importantissimi e per questo chiedere a voi la partecipazione di anche voi andare a ricercare e vedere e comunicare con i vostri cari. Questo è quello che mi stava a cuore. Bene, dal punto di vista eh, scientifico della base delle armi biotroniche o psicotroniche, sappiamo che sono basate anche su leggi naturali di bioelettromagnetismo che è sempre ancora eh, delle leggi che equivalgono nell'universo eh, sulla base di luce. La luce e bioelettromagnetismo eh, sono delle leggi specifiche che riguardano solamente questo piccolo universo in cui viviamo noi, che è una parte del multiverso. E dobbiamo sapere che appunto tutte le armi psicotroniche o biotroniche basate eh, sulla concezione del bioelettromagnetismo, che viene usato come arma eh, molto terribile e eh, potente da poter anche impiantare pensieri o ordini e voci nella mente delle persone, eh, facendo il trasferimento della mente oppure creando delle anime eh, bioelettromagnetiche artificiali che riescono riescono a eh, praticamente investire l'intero organismo eh, astrale della persona. E dunque, per capire queste leggi che sono appunto basate e naturalmente eh, arrivano solamente a poter eh, sottostare alla legge della luce. Dunque, tutto quello che è oltre luce ha il potere di eh, avere il dominio sulle armi psicotroniche, perché le armi psicotroniche o biotroniche sono limitate alle leggi quantistiche, e della fisica quantistica, della luce, ma non esiste solo la luce, esiste molto di più, il nostro spirito, la nostra anima, se ha il potenziale, il sistema operativo al 100% e non come la media delle persone che ha solamente eh, un 5% di potenziale del sistema operativo spirituale, se si può aumentare il sistema ehm, operativo spirituale dai 5% che ha la media di persone, come dice Einstein, eh, possiamo eh, naturalmente arrivare a 10, 20, 30, 40, 50% del nostro sistema operativo spirituale e usando il nostro sistema Ehm, operativo spirituale che è nell'oltreluce e dunque non risponde alle leggi della fisica quantistica come la biotronica e le armi psicotroniche ovviamente si può creare eh, un potenziale energetico che è un'altra energia che la luce la luce E uguale mc in quadrato riguarda solamente questo universo ma il nostro spirito e la nostra anima è un potenziale al di fuori di questo universo e e dal di fuori possiamo dominare dunque eh, queste armi terribili che ci possono nuocere in eh, forma militare che usano anche via satellite eccetera eccetera eh, ci sono queste possibilità se noi rimaniamo però eh, legati al 5% di eh, col nostro sistema eh, operativo spirituale, della eh, nostra mente che è praticamente addormentata non abbiamo nessuna chance di poterci né proteggere né essere eh, sicuri di non diventare vittima e proprio questo è importante, riuscire a capire la differenza tra i due mondi, tra il mondo in cui governano le leggi naturali eh, fisiche eh, della luce e queste sono quelle che usano i militari per le armi psicotroniche, mentre capire cosa c'è al di fuori di questo sistema naturale della luce, cosa c'è nell'oltreluce, e di riuscire a essere veramente ehm, chiari e lucidi nella comprensione dei due fenomeni, del mondo della luce e del mondo dell'oltreluce. Capendo queste due cose si possono naturalmente eh, avere il dominio sulla cosa che è minore, cioè che è sottostante dalle leggi naturali e ovviamente le leggi della luce sono sottostanti alle leggi dell'oltreluce ed è questo che bisogna capire per potersi eh, proteggere e fare una propria corazza con delle energie che sono oltre luce, usando le energie oltre luce si si può proteggere da energie militari psicotroniche che sono legate alle leggi della luce, chiaro? Bene, questa era la spiegazione semplice, poi se volete approfondire eh, ci si può mettere in contatto, chiaramente eh, vi posso dare tutti i dati scientifici perché voi potete capire eh, matematicamente e basati sulla geometria sacra che è fatta di 13 dimensioni, bisogna capire che se la natura è fatta di 13 dimensioni e i militari usano delle armi psicotroniche che sono basate solo su 4 o 5 dimensioni, beh ovviamente hanno la capacità di potenziale della metà di quello che ha lo spirito, ed è esattamente quello che bisogna capire e che abbiamo naturalmente tutti i dati scientifici che si possono, eh, già dal 1901 praticamente, da quando è nata la fisica quantistica, eh, abbiamo eh, riuscito a dare le prove di queste diverse dimensioni e come funzionano e come tutto è connesso assieme. Ma ovviamente se i militari usano un'arma che è basata su quattro o cinque dimensioni e il singolo cittadino vive in un mondo di tre dimensioni, è ovvio che è più debole e rischia di essere vittima perché andando in giro in, in, con la comprensione e il sistema operativo spirituale a tre dimensioni, sei molto più debole se viene attaccato da qualcuno che ne usa cinque dimensioni. Ma se tu riesci a evolverti, appunto, a aprire la tua mente e capire scientificamente la differenza tra la terza dimensione, la quinta dimensione e la settima, oppure la tredicesima, beh ovviamente capirai che eh, tutto cambia, non è più come sembra che tu sei più debole, ma sarai più forte e avrai dei potenziali, specialmente se lavori poi anche in gruppo perché la, la, la struttura dell'evoluzione la puoi fare sia come singolo, ma poi naturalmente se ti metti in gruppo eh, aumenta anche il potenziale. Queste sono le semplici spiegazioni verbali senza i dati eh, scientifici che appunto poi diventa più complicato, è meglio darlo su cartacea e darlo ehm, in modo che si possa anche studiare per capire esattamente il meccanismo eh, di questo fenomeno, sia del mind control, ehm, del controllo mentale, come che funziona e quando può funzionare. Cioè, appunto, se uno è debole, ovviamente, eh, spiritualmente, è, è vittima, può diventare vittima, anzi, diventa semplicemente vittima. Ma Se uno, per esempio, ha il potenziale eh, di usare determinate capacità astrali che sono nell'oltre è naturalmente eh, più potente del bioelettromagnetismo, perché il bioelettromagnetismo è limitato a questo universo fisico ma al di fuori ci sono ancora altre energie che si possono usare ed è proprio questo che bisogna fare per proteggersi oppure avere una sicurezza per proteggersi contro queste determinate eh, armi ok, questo era tutto, da Fuego Astral eh, per il resto contattatemi e poi eh, vi mando tutti i dati scientifici ciao e buona giornata